Per la curiosità di questa settimana, e vi avevo promesso di farlo perché siamo già entrati nel mese di ottobre e quindi anche nelle breaking news, eccetera, avevamo chiesto di monitorare la nostra situazione, diciamo eh, ecclesiastico-sanitaria. E allora ho rotto gli indugi. La citazione è di Umberto Saba, figlio di Israele. Ecco che già cominciamo a entrare in ciò che ci compete di più a noi e a voi carissimi saluto vi chiedo se vi piace il video di farlo circolare e di attivare la campanella iscrivendovi così siete informati umberto saba e il, il qual è il testo da fonte la fonte che ho scelto eh, per la curiosità di oggi è chiamato scor, si chiama scorciatoie e raccontini è una miscellanea di, di, di piccole opere del maestro triestino del 1946, collochiamo bene questa data, siamo nel dopoguerra. Humberto Saba è, è anziano, morirà circa 11 anni dopo, anzi 11 anni dopo, è anziano, è venuto fuori, diciamo, è uscito da, pur essendo nato in territorio austro-ungarico, era cittadino italiano, ebreo, con una madre Cohen, addirittura, quindi della tribù dei sacerdoti, e, ha vissuto la sua vita eh, vicino anche alle idee poco prima della Prima Guerra Mondiale, e lui era tristino, chiaramente, a favore della Trieste italiana, e poi dopo eh, la catastrofe del nazifascismo, eccetera, eccetera, comunque lui riflette quel clima di guerra civile che vedeva coi suoi occhi. Ebbene, all'interno, di questo testo, ormai famosissimo, inizia con una domanda e dice perché gli italiani non hanno mai fatto una rivoluzione? Dico io, diciamo noi, per fortuna, ecco, non siamo come i francesi, come i tedeschi, gli americani, gli inglesi, no? Perché? Perché gli italiani non sono dei parricidi, ma sono costitutivamente dei fratricidi. E qui entra, cominciamo a entrare in teologia. Termine fratricidio indica Keynes in Bele, ma per gli italiani indica <coughs> Romolo e Remo, eh, Ferruccio e Maramaldo, fascisti e comunisti, Mussolini e socialisti, no? E l'elemento cardine è che l'italiano cerca sempre un padre, venera il padre. Gli italiani vogliono darsi un padre, darsi al padre d'avere avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere i fratelli. Sono parole di Saba, non sono parole mie. Perché è una curiosità? Per due motivi. Primo perché noi italiani abbiamo un vincolo di sangue per essere fratelli. Quindi c'è già un dovere, noi potremmo dire civico naturale, dal quale non si può pre prescindere. Condividiamo gli stessi destini, condividiamo il bello e il brutto, che adesso stiamo condividendo questo periodo drammatico no? della pandemia. E abbiamo bisogno di guardare non solo in alto, ma anche di fianco, vedere chi, chi, ci, chi ci dà una mano, indipendentemente se facciamo scelte per vaccino, o non vaccino, Green Pass o non Green Pass. Questo potrebbe essere l'ultimo anello che parte da Romo Leremo e arriva oggi, cioè la criminalizzazione del fratello o della sorella. Legittimamente da ambo le parti, Guelfi e Ghibellini. Pensate i Guelfi e Ghibellini. Si parla, si parla tuttora dei Guelfi e Ghibellini e sono passati 500-600 anni ormai, no? Forse qualcosina anche in più. Continuiamo oggi a parlare di fascismo e antifascismo su cose finite 100 anni fa. E adesso per i prossimi decenni parleremo degli irresponsabili che non si vaccinano o, e quindi un tori e dall'altra parte i figli del demonio, il 666 il marchio della bestia. Ecco, se, questa, se questo fratricidio tipico, secondo Umberto Sava, io condivido, secondo me, mi piacerebbe sapere anche un vostro parere, e se, se, se questo fratricidio, dovesse scollinare, Dio non voglia, perché non è mai successo, all'interno delle, delle singole congregazioni, tra fratelli, per noi è finita. È finita perché l'italiano è costitutivamente, culturalmente, di aria cristiana, poiché ci sia convertito no? quello in un problema del singolo con Dio, vive una realtà incarnata da duemila anni su questo territorio nazionale, sia che siano stati evangelizzati dai romani o, quindi dai giudeo-cristiani che sono arrivati a Roma, come dice Atti degli Apostoli, capitolo 2, o nel grande porto imperiale di Ravenna tramite i siriani di Antiochia. Ma certamente sono 2000 anni che siamo qua. Siamo italiani, siamo fratelli in fede. Ecco, cerchiamo di educarci su questo. Io mm, sono convinto che starete facendo sicuramente il possibile, però la curiosità di oggi sulla quale dobbiamo meditare è che Umberto Saba, figlio di Israele, quindi un popolo coeso che ne ha passate di tutti i colori e tuttora ne sta passando di tutti i colori nella beata, beata terra di Israele, nella santa beata terra di Israele, se ci dà questo consiglio un uomo come lui e ci fa riflettere su quelli che possono essere o è il peccato originale di noi italiani, prendiamone atto. Quindi vedete nel nostro canale eh, questa è la seconda volta, la prima volta vi parlai due anni fa e vi misi anche nella playlist eh, Filomena Marturano eh, il discorso del vicolo delle rose per l'amore alla vita eh, sapete che De Filippo non si, non, non, si considerava credente, no? non si considerava credente però i livelli sublimi della, della sua opera perché esaltava l'umanità, quella dei vicoli la vera umanità, l'umanità che fa il conto con, con la necessità di vivere giorno per giorno, eh beh, Filomena Marturano quando racconta i figli i suoi figli, fu la Madonna, fu io, mi eh, ricordate, io inserì questa cosa perché era importante, in chiave provvita, non dico anti-abortista, difendere la, la, la, la, questa umanità che i vicoli, dai quali i vicoli eh, di Napoli si trasudano centimetro per centimetro, e oggi mi sono permesso a distanza di più di un anno di segnalarvi questo testo di Umberto Saba prendiamo colora da questo figlio di Israele questa preziosa indicazione e cerchiamo di fare una bonifica di quello che è un po' il nostro albero genealogico e se c'è stato del fratricidio da Romolo e Remo in poi cerchiamo di tagliare questo aiutando i fratelli in fede e gli italiani ad avere una dignità perché? perché sono parte di un popolo. E così, e concludo, smentiamo il nostro inno nazionale che nella, credo la terza o la quarta strofa, non ricordo, però dice così «Fummo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi». Ecco, ringraziamo loro Umberto Sava, ringraziamo la ebraicità che ci sta insegnando, in chiave non teologica forse, ma in chiave umana, Riflettiamo su questo e cerchiamo di amare, di pregare per il nostro fratello e non criminalizzarlo né in un senso né nell'altro. Scusate e un abbraccio a tutti e come dico sempre ci rivediamo alla prossima, ciao!